domani con la presenza della signora e dell'assessore al bilancio okay. Mazzino. Mazzino. Allora la soluzione la, dare, la danno il giovedì, noi aspettiamo questo giovedì, perché l'incontro sarà per, verso le 5 e mezza alle 6 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. e dalle 4 vediamo, chiama allora, io sinceramente eh, come assessore qui al il posto del municipio con voi siete stati verrei anche io all'incontro all allora mi dovete dare modo di verificare perché io ad oggi non sapevo di questo incontro. Vi allora, chiedo di lasciare neanche l'assessore Baldassare. Allora, se ci lasciate un numero di telefono, perché io mi perdo tutto, per la sì, pazienza, è un limite, e lì ci sono le mie collaboratrici che vi conoscete perfettamente, andate per loro, lasciate il numero di telefono, io verifico con gli uffici, l'orario sì. e tutto quanto, e poi vi, vi chiamiamo, per, perché se è, ma ho piacere ad accompagnarvi anche io personalmente, oltre che alla baldassare. Scusi, sì, sì. Una domanda, no, lei sta dicendo praticamente che voi non sapete di questo incontro? Sì, sì. Quindi vuol dire questo incontro, quando si sa se si farà. L'assessore Bersini ha la sua autonomia, no, è un altro assessore quello. Ancora siamo in presidio, Piazza Venezia. Di notte e giorni, con le tende, dopo, striscioni, la gente che dorme là, noi dormiamo là, presidiamo la piazza. Dove sta? L'Orello, A... come si chiama? Ma dove? Ok. okay. okay. okay. Magari abbiamo bisogno di questo no. è vero e vero bisogno. Dove siamo andati? Piazza Venezia. Questo per no, eh, questa qui ah, vabbè Però lasciate ma passare, un la segnapito notale le allora, legate... allora, prendi la signora, sì. lì c'è? Ok. Tu vai là no, e Comunque, comunque il corteo si va fino all'assessorato. C'è partite da due euro nostro via Pietro Stein Pietro Stein Comunque il corteo parte giovedì da Garbatella e fa un corteo lungo e tagliiamo la piazza e la padella cioè Piazza non ci andremo, siamo rimasti in piazza giorno e notte, finché arriva questo appuntamento, finché dobbiamo avere una soluzione a questi bambini. Vi ringrazio, alla prossima giovedì, raccomando, Grazie. ci sarò poi, okay. se non va che il caffè. Okay. Allora. Sente veramente in niente. No dico nel senso se posso parlare così. Io beh, sono, sono, rappresento l'Osservatorio Territoriale per l'inclusione scolastica del municipio Roma 5 che è un organismo interistituzionale integrato nell'ufficio di piano da partire da questo triennio. Io ci sono due o tre questioni molto tecniche amministrative e un'altra un questione riguarda invece la. Persone Rom, cerco di mettere in fila le cose cercando di essere meno noioso possibile perché io metto in luce un, intanto un aspetto, un aspetto che riguarda le persone di cittadinanza nostra non italiana, i minori. Se io quando, anzi no, se io, quando io rivolgo al gruppo di lavoro regionale della regione per l'inclusione. Se ci sono problematiche nel percorso di accertamento dello stato di disabilità per i minori stranieri, la risposta che ottengo, che non è, so, è un'ipotesi, quello che è già successo, è che non esistono ostacoli. Ciò non risponde alla realtà dei fatti. Esistono, sono stati frapposti in maniera cioè, neanche chiara degli ostacoli di natura tecnica per le, i minori di origine di cittadinanza, in tutti i vari passaggi per arrivare a quello cioè per fare tutto il percorso di riconoscimento in commissione medico-legale integrata con l'IMSE per il famoso verbale di 104 sono vari passaggi in ognuno di questi passaggi non c'è un percorso univoco per, gli per i minori stranieri in tutte le fasi e questo indipendentemente se ha Abbiano le, se abbiano l'ENI, se abbiano l'ESTP, se abbiano il codice fiscale, se non ce l'abbiano, è alla residenza, non legato alla residenza. Questo sicuramente è una criticità che ha una rilevanza soprattutto sull'anomalia che è tutta nostra, tutta italiana, per il quale un intervento di sostegno didattico nelle scuole è legato a un percorso tecnico-amministrativo concepito per fini economicistici. Che è, che è una cosa che ci trasciniamo da vent'anni, ma così è. Il problema è che questa cosa non è chiara, il GLIR non ha chiaro questo, il GLIR è convinto che non ci siano ovvio, ostacoli di questa natura. Un altro tipo di ostacoli che sono non tecniche amministrative, ma di altra natura, un po' si potrebbe anche collegare all'intervento della rappresentante di nuove risposte, cioè nel percorso valutativo presso gli ambulatori territoriali delle ALE, i minori stranieri hanno accesso a strumenti di valutazione, soprattutto per la carenza di un supporto di mediazione linguistica e culturale. Distingo questi due piani perché intanto c'è un problema proprio di tras trasliperazione e di trasduzione che, che è banale, ma c'è anche un problema di tipo culturale, scientifico. culturale io che strumenti ho per valare il quoziente del globale di un bambino cinese anche residente in Italia da 5-6 anni ho degli strumenti che sono tarati per una popolazione con un'altra cultura con un altro patrimonio linguistico strutturato. perciò faccio all'impronta e purtroppo lì essendo il medico agendo per scienza e, cos scienza e coscienza lo stesso bambino può essere valutato in maniera diametralmente opposta a seconda di chi incoccia perché anche i medici che possono ritenere le difficoltà di tipo cognitivo, di, di tipo relazionale di e adattive non dipendono da un diverso funzionamento neuropsicologico ma semplicemente dal fatto che la loro cultura è quella e guardate su questa cosa, io eh, cioè sono parecchi anni che mi occupo di inclusione Abbiamo passato anni per convincere il personale sanitario specialistico, per esempio, che i bambini rombe avevano gli stessi diritti intrinseci di poter subire, di avere un ritardo, una disabilità intellettiva come chiunque altro, e che se non realizzavano, se non apprendevano in una media degli altri, degli altri bambini, non dipendeva perché la loro cultura è quella. E questo è un aspetto, un altro aspetto. Un altro aspetto tecnico-amministrativo, sempre legato... Ha ah, un contesto diverso è parentemente apparentemente. Banale. Le scuole, soprattutto le scuole primarie, hanno nella maggior parte dei casi un viso di scolastica in cui i cittadini, in stato di carenza di incapienza economica, accedono a un riconoscimento di ISE che permette un'esenzione e una contabilità particolare, ma non è sempre così. Molto, una, un numero significativo in tutte le scuole di minore di cittadinanza non italiana non hanno un reddito che permette di pagare le quote, alla fine risultano evasori, alla fine risultano ammanchi in bilancio che nelle mense gestite dal municipio comunque è un ammanco di cassa per l'amministrazione pubblica, nelle scuole per esempio quelle in cui lavoro io, in cui la mensa sono gestita, sono debiti, sono debiti che paga la scuola col fornitore del servizio. Questo è un aspetto. Su per quanto riguarda invece la popolazione La Rom nel Municipio Quinto, per esempio, esistono diverse situazioni, anche lì dipanemente opposte. In alcuni casi sono stati affrontati delle problematiche delle emergenzialità sociali e anche di integrazione scolastica. Sono state affrontate con un'esperienza di eccellenza che era un gruppo di lavoro integrato in cui dell'inserimento dell dei gordiani, per fare un esempio, lavoravano in, con incontri periodici in maniera integrata, paritetica, il municipio, l'ASL, il consultorio, il DSM, il SET, il NAE, le scuole e le strutture incaricate di scolarizzazione o di gestione della, della struttura e si affrontavano le situazioni, caso per caso, con gli strumenti non mirati specificamente per la popolazione rom, per un'emergenza rom ma con le, per le politiche sociali di qualsiasi altra persona e le, i risultati ottenevano tutta questa esperienza è finita perché già da un po' di tempo a questa parte c'è stato un disinvestimento politico e amministrativo di qualsiasi intervento che potesse consentire questo viceversa sono altri situazioni, io sono anche cittadino, di direi, con la Presidente Torsapienza, non ho bisogno di aggiungere qual è la conseguenza di altri tipi di gestione, qual è il grado di coesione sociale di un territorio dove manca un intervento del genere, anche, quindi a confronto abbiamo questo, abbiamo la mancanza di coesione sociale di, dovuta a un totale disinvestimento e un altro tipo di gestione dovuta invece a un, a un lavoro integrato di tutti gli operatori, di tutti gli attori di questa situazione, la fuoriuscita dal campo, la fuoriuscita dai campi, virgolette. in molti casi stanno già avvenendo, ci sono famiglie che stanno scappando da Salone, stanno scappando da campi infernali di questo tipo qui, scappano perché la situazione non è più vivibile, va a fare altre situazioni, con la conseguenza che sono non residenti, non esistenti, non legali, con tutte le problematiche che ci sono. Quindi io purtroppo so che ho detto un sacco di cose tutte in fila in maniera anche vagamente confusa, però chi è nel territorio queste cose qui affronta quotidianamente. In era allora, assolutamente confusa, come l'esposizione. esposizione. Grazie di tutto. Ciparone, Ciparone Mauro Parlo allora, io da qua perché giuro, ho visto che non va. Io volevo cominciare il mio intervento con una domanda, ovvero quando arrivati in una città ci si sente a casa? Per me la risposta riguarda una rete di amicizie di conoscenze sociali. Non voglio chiaramente sottovalutare o sottostimare l'importanza di aspetti che sono alla base di tutto quanto, ovvero avere la casa, parlare la lingua, il lavoro, so che ci sono tutti questi problemi, però quello che vorrei dire è che all'interno di, di un programma, di un piano sociale, bisognerebbe guardare anche suo elemento. Delle delle società società fra estri, estri, fra e, e fra gli italiani. Questo beneficia tutti e due, beneficia gli stranieri perché gli dà dei contatti che gli possono far vedere la realtà locale con occhi diversi e beneficia gli italiani che conoscono queste persone che, a parte l'arricchimento di questo incontro, ma anche in qualche modo toccano con mano la differenza siamo un'associazione che si occupa di eh, favorire eh, per gli italiani, per chiunque, la possibilità di trovare attività sul territorio e di impegnarsi nel sociale. Funziona attraverso il sito internet, è molto semplice, uno può cercare, ci sono circa 300 attività al mese. E stiamo lanciando un progetto eh, molto molto semplice che vorrei brevemente descrivere non tanto perché è una cosa che insomma dovrebbe far parte secondo me cioè, non una piccola parte della soluzione ma perché secondo me è un tipo è un modo di vedere le cose di cui ce ne vorrebbe molto di più in città noi fondamentalmente organizzeremo delle cene fra italiani e stranieri a casa di o di un italiano o di uno straniero dove uno porta qualcosa cucinato da lui È un modello che noi abbiamo copiato dall'Australia, dove questo progetto esiste da 4 anni in tutta la, tutto il paese e funziona molto bene. Quello che volevo dire è che al di là di quello che poi devono fare le istituzioni eh, è importante che un piano sociale comprenda anche delle attività per mettere insieme i cittadini italiani o stranieri farli conoscere e creare dei legami perché il tessuto sociale si forma ed è fatto di legami personali tra per le persone e non da... Non soltanto da risolvere problemi pratici, Altrimenti ci troveremo fra alcuni anni con i ghetti in cui le comunità vivono separate. E quindi io un po' un invito eh, soprattutto alle associazioni e alle realtà del territorio di pensare in modo creativo per trovare dei modi per far incontrare le persone farle stare insieme e far creare rapporti di amicizia grazie sì. Roma altruista Roma altruista si abbiamo iniziato, abbiamo incontrato i vari dirigenti degli Sprat presenti qua sul nostro territorio e inizieremo un, dei progetti di collaborazione proprio per favorire l'integrazione, quella di cui parlava anche lei quindi chiunque di voi, colgo l'occasione del suo intervento, volga, voglia partecipare con noi a queste, a queste progettualità può lasciare i propri riferimenti perché noi iniziamo da, già da venerdì questo una serie di incontri proprio per arrivare a un'integrazione reale di queste persone per farsi conoscere per diventare poi vita quotidiana quindi cogliamo l'occasione di quello che le ha detto per estendere l'invito a tutti i presenti se vogliono partecipare con noi lasciate un, un riferimento, un numero di telefono noi già da venerdì iniziamo e quindi vi coinvolgiamo attivamente in questa progetto sì, sicuramente vorremmo venire per il di noi sicuramente, ma anche noi invitati a cena in qualche modo anche voi se volete partecipare Ma io sempre eh, le volentieri italiani stagini. oggi in commissione. Abbiamo incontrato in particolare il dirigente dello Stato di Cicodirevigioni, proprio Maura. Loro già in precedenza avevano attivato un progetto sul territorio eh, che noi stiamo riprendendo e vogliamo estendere a tutto il resto del territorio, in cui abbiamo visto per cui ce n'è di lavorare. Eh, vedremo fare. Sì, la progettazione quanto riguarda una giornata che verrà poi patrocinata dal nostro municipio. Eh, quindi in parte del territorio, eh, un'associazione in particolare che si occupa della pulizia poi del, del, dell'ambiente, del, del territorio del nostro municipio e poi ovviamente noi consiglieri ma è esteso poi a tutta la cittadinanza. Per cui vi invito a partecipare a venerdì e a estendere con noi la congettualità anche ad altre iniziative perché ecco, non vuole essere soltanto un unico un'unica giornata, un unico incontro eh, sporadico dove la cittadinanza comunque viene a contatto con questi ragazzi, ma in realtà deve essere un percorso e anche individualizzato poi per.. per... Grazie. Allora, la figlia è tutta qui. Almeno dai nostri figli, la cosa c'è da fare. Sì. Ah, scusate, ma pare distratta. Moretti Aldo. Sì. Ascolta se in famiglia? Sì. Mi chiamo Amoretti Aldo e mi dedico a un'associazione che si chiama Professione in Famiglia, famiglie che combattono con il problema della non autosufficienza e che spesso ricorrono alla badanza. Ora, questo è uno spicchio del mondo dell'immigrazione che passa spesso sotto silenzio. Vi dico dei numeri, iscritti all'Inps nella provincia di Roma, però insomma, la provincia di Roma è poco più del comune, hanno nel 2015 118.000 persone, di queste 100.000 sono donne e 100.000 e 2.000 sono, sono immigrati, ok? 30.000 sono dichiarate padanti, ma però ce n'è 49.000 a 25 ore, 25.000, pagare meno contributi. Io credo che tanto c'è il problema della non autosufficienza, e se ne parlerà un'altra sera, ma l'osservazione che facciamo che è che fuori dall'ordine del giorno della vita, della vita sociale e vita di questo Paese, possiamo riconoscerlo, no? non se ne occupa il governo, non se ne occupa i partiti e perfino i sindacati, non la considerano il primo punto delle loro piattaforme. E c'è questo fenomeno vastissimo del lavoro nero. Il rapporto immigrazione del stati, dossier statistico dice che per una in regola ce n'è una in nero. Quindi in provincia di Roma parliamo di oltre 200.000 persone. Anche su questa storia del lavoro nero che poi coincide con il fatto di la questione tutti siamo pronti a dire che è una cosa cattiva il suo eh? non è vero. L'opinione prevalente è che se una famiglia si arrangia con la banana in nero va bene per tutti. Io credo che questa sia una cosa molto grave, ma è così, perché quando si considera grave un problema, più o meno si decide di metterci le mani naturalmente occorrono iniziative nazionali io parto da una cosa semplice per esempio c'è un contratto di lavoro per il lavoro domestico che in parte è fatto, non dico è fatto apposta ma è generatore di decisionalità, ci sarebbe bisogno di un contratto semplice che possa essere applicato anche di chi non, non è laureato e c'è bisogno di organizzare aiuto e assistenza alle famiglie sia nella ricerca del personale che nella gestione del rapporto di il c'è bisogno di qualificazione delle persone c'è da considerare che spesso sia il datore di lavoro che la famiglia sia la badante spesso immigrata sono due soggetti deboli qui non c'è il padrone delle ferriere e i qui sono due soggetti deboli che spesso trovano d'accordo fra di loro le vie di uscita io non insisto Bisogna dire in domanda nazionale, per esempio noi abbiamo una proposta che qualcuno considera bizzarra e demagogica, però noi pensiamo che bisogna decidere la deduzione dal reddito di tutta la spesa per la badagna. È chiaramente una spesa per lo Stato, però pensiamo che parlando di quasi 800.000 persone, se si offre alle famiglie una convenienza importante alla regolarità, Potremmo avere la metà di questi apporti in e quindi la spesa sarebbe compensata dall'entrata di IRPE e di contributi. Però non vi trattengo su queste cose qui, mi sembra che sarebbe bene, dentro a questo percorso che avete organizzato, anche immaginare che si ragioni in specifico di questa problematica, noi faremo la nostra parte e daremo la nostra. Grazie. Io sono toro? Sì, eccomi qua, senza essere ripreso gentilmente anche se me lo considero un attore professionista, però Voi non mi piace essere lavoro. ripreso. Sì, sì, sì, proprio, di sì, sì, sì. Okay. Sì, sì. Allora, vabbè, io penso cioè, come adesso, anche la del, signora, no, no, si di di valorizzare, cioè poi sono tutto per tutto per è cioè, è considerare considerarle straniere e togliergli dei punti, perché tanto c'è anche i qui presenti. Chi, chi si conosce non ci conosciamo quindi pure noi siamo stranieri la ricchezza sta nel poi ecco relazionarsi cioè fare qualcosa insieme di, di costruttivo già considerarlo di per sé ah straniero poi ecco come hanno fatto presente anche questi signori che sono arrivati cioè bambini che sono nati qui gente che magari è un quarto di secolo che vive 25 anni e non li hanno non gli hanno riconosciuto un domicilio, una residenza, c'è cioè bambini, si tratta di bambini poi c'è ecco, una legge che poi ecco adesso con Laura magari ci diamo pure per tu perché me li sto facendo tutti questi incontri io ho messo su un'associazione per tutelare i diritti dei minori non l'avessi mai fatto perché ti ritrovi le parrocchiane come se fosse in del parroco cioè tutelare i bambini eh, vabbè questa è una polemica che non finirà mai insomma già l'avevo accennato c'è un decreto il DPR 176 del 27 maggio del 91 proprio una legge internazionale in tutto il mondo ma come non è attuata qui a Roma la capitale penso del diritto mondiale c'è cioè il diritto romano ne vogliamo parlare non finiremo mai però cioè, è assurdo che magari a Roma compreso il Vaticano magari non abbia mai fatto una legge e noi abbiamo un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica Italiana e questa legge non la conosce nessuno, come magari noi non ci conosciamo è importante ecco, mettersi a disposizione come ha detto il Signore, dopo magari ci scambiamo i contatti, noi siamo su questo sito www.serpentone.altentrista.org io adesso Siamo tutti stranieri, diamoci da fare perché noi camperemo in eterno e se non ci occupiamo dei, dei diritti dei bambini, se non partiamo dai diritti dei bambini, dei minori, cioè facciamo una figuraccia. Anzi, vi, vi, vi dico una cosa bellissima perché io sono sempre stato da parte degli indiani, indiani d'America, non ci ho portato mai i cowboy. bella frase che magari sai, ma, eh, in modo sintetico, i pelle Rossa, i cosiddetti pelle Rossa, dice, noi non capiamo, cioè, come voi uomini bianchi, cioè, maltrattiate in senso educativo i vostri stessi figli, cioè lo scappellotto educativo, cioè, cose assurde, quando un bambino dovrebbe essere cioè, dal genitore stesso trattato in una maniera più amorevole. C'è cioè la vita stessa che continua, senza ipocrisie, il paradiso, l'inferno, cioè la vita eterna sta nel trasmettere quello che noi impariamo giorno per giorno. Quindi è importantissimo, cioè, considerare i bambini, i figli di tutti, cioè il nostro stesso futuro, la nostra stessa vita eterna per sempre. Maggiore. mi sentite? sì penso che si sì. allora mh, io vorrei dire poche cose fondamentalmente voglio partire dal discorso che questa auto organizzazione è così che significa che in questo momento c'è un'evoluzione però io credo che non basti l'auto organizzazione è necessario appunto che il comune, l'istituzione, faccia la sua parte e dovrebbe fare anche la maggior parte de delle cose. Eh, parto da un ragionamento e da una, una richiesta di informazioni fondamentalmente. Noi parliamo di numeri che sono quelli, per esempio nel testo di Cipa, che ci dicono che il testo di Cipa ha un numero di eh, romeni, bengalesi, cinesi, c'è un numero complessivo. Quello che io non sono riuscita a trovare per documentarmi sono degli indicatori di carattere sociale, culturale, economico, che mi dicano concretamente quante persone ci sono che hanno accesso, ad esempio, ai servizi sociosanitari certo c'è anche molto sommerso perché i numeri che noi vediamo oggi il sommerso non emerge però va detto che l'istituzione che dovrebbe essere quella che in realtà mi dà le informazioni mi dà i numeri, non, in questo caso è inadempiente mi rendo conto che questa è una situazione che oggettivamente è negli ultimi anni che si è sviluppata in modo macroscopico, però credo che il Comune e in particolare l'assessorato delle politiche sociali si dovrebbe focalizzare, cioè fare delle ricerche di carattere micro e macro e di conseguenza riuscire a prendere possesso della realtà esistente, perché noi parliamo di tutto, cioè parliamo dei servizi sanitari che mancano l'istruzione che manca, però non sappiamo precisamente quali sono le dimensioni del fenomeno. E io credo che se riusciamo a, a rispondere a questa domanda potremo anche essere in grado di riuscire a risolvere delle problematiche. Perché sì, il racconto è straziante, è drammatico, ma lascia il tempo che trova se poi noi non capiamo quali sono le dimensioni del problema. Adesso io vorrei chiedere una cosa, per quanto riguarda le risorse stanziate per il Dipartimento delle politiche sociali, nel 2016 se non erro se i dati sono corretti erano stati stanziati 242 milioni di euro. La proposta di manovra di giunta complessivamente ha ridotto di 50%. 190 per il 2018, 160 idem per il 2019. Allora io mi pongo questa domanda, il problema è in crescita, è strutturale, non è un'emergenza, è una situazione che nel tempo implica necessariamente un intervento concreto. E non risolutivo, perché questa è una cosa, le, le politiche di questo genere si risolvono col tempo e nel tempo, però è anche vero che se si vuole la collaborazione dei cittadini anche le istituzioni devono fare la loro parte. Quindi tanti saranno d'accordo con me, c'è cioè che a di un principio si riuscisse a conoscere attraverso questionari con degli indicatori precisi qual è la situazione eh, culturale, sociale, politica ed economica, cioè un indice di integrazione globale. Solo così io credo che ci possa essere un effettivo e concreto intervento, diversamente sono chiacchiere. i nostri obiettivi. L'inclusione, medita che è stato titolato diciamo, l'incontro di oggi, è, eh, riguarda il tema della casa, tant'è che abbiamo avuto questa testimonianza drammatica di questo scompero che c'è stato tremendo, vi ricordo quello del Baupab, che a tuttora, tutt'oggi non ha una sede e noi della CGL abbiamo messo la Camera del Lavoro in via Bonarroti 12, cioè Piazza Vittorio, a disposizione di quei cittadini, perché sono cittadini, no? che non hanno dove andare e che vengono a dormire, no? oltre che in altre strutture, della Camera del Lavoro della CGL a Piazza Vittorio. Allora, questo lo dico per dire che siamo attivi nel senso anche pratico, no? Perché dare una camera del lavoro, la notte facciamo i turni, eccetera, siamo presenti in tutte le categorie a partire dallo SPIN, mi pare di poco conto. Quindi il tema della casa è. Sanità, il tema della scuola delle, della lingua che è centrale per, per, che, per, per quanto riguarda l'integrazione che è una parola che io non amo ma eh, che, perché sembra che sono solo loro che si devono adeguare a noi integrare mentre dovrebbe esserci uno scambio per alcune quello che diceva giustamente no? Eh, eh, che, che, che organizzano cene no? sul tema della cucina che è fondamentale sul tema della memoria ad esempio ecco un altro tema che noi, su cui noi nelle scuole lavoriamo e potremmo farlo anche qui dove noi andiamo a testimoniare come è la nostra storia di emigranti perché anche noi siamo un popolo di emigranti lo spazio giovane che i migranti per andare a cercare lavoro all'estero no? in tutto il mondo no? attualmente, ma lo siamo anche storicamente, è la storia di questi bambini che stanno nelle, nelle classi e quindi lo scambio no, di culture, di memoria, di storie che è secondo me fondamentale perché poi è la base della cultura, perché se non si fa cultura in maniera diversa no, alimenta, si alimenta che cosa? Il razzismo mi colpisce che qui non nessuno ha nominato questa parola che francamente mi pare un tema enorme perché noi sappiamo benissimo che in particolare in molte periferie c'è stata una rivolta perché è lì che poi no, c'è il coagulo no, delle disuguaglianze, delle povertà, eh, no, eh, dall'amministrazione in questo caso eh, e mi raccordo a quello che diceva adesso sì. so chiami perché un so la per nome eh, e che diceva giustamente no d'accordo i racconti che ognuno di noi può fare no? però poi c'è una sintesi e anche per fare noi diciamo all'altezza, no? ad esempio di questo territorio o di altri, abbiamo necessità di dati più strutturati. No? Quali sono le unità? Quali sono quelle più antiche? Quali sono quelle più recenti? Quale integrazione c'è stata? Dove c'è stato il problema? Dove ci sono stati episodi di razzismo? E sulla della della casa, in un posto come questo, i problemi ci sarebbero? Non so come dire. Oppure quali... No, Abbiamo bisogno di dati, anche perché i nostri racconti, così, è importante per voi perché no, ascoltate, ma noi abbiamo anche però bisogno di incidere. Lo dico io poi che faccio parte del sindacato che non è un'associazione e quindi è un sindacato che ha pezzi di rappresentanza e quindi a me viene da dire che forse i sindacati insieme alle associazioni dovrebbero fare una bella piattaforma e comune, insieme, come di tutti insieme, mettiamo dei punti che diventano la piattaforma sociale su cui, come dire, ad esempio il sesto municipio no, intende mettere dei punti qualificanti su cui no, eh, è un cammino che anche comune è a volte troppo puntuale perché non ci nascondiamo, il tema delle risorse finisco è fondamentale perché se sono state tagliati 50 milioni, no, io voglio capire, questo municipio quante risorse ha, che cosa possiamo fare realmente al di là della buona volontà? Vogliamo incidere sulla giunta perché si, si dia una risposta un po' più chiara no? e più concreta sulle questioni no? che sono i fondi, vediamoci, i fondi senza fondi non si niente, ma anche senza politiche. Ma no, però questo è sbagliato perché io in 16 anni di attività, Scusa, volevo... sì, quello ma, però è sbagliato. io guarda, ho ascoltato sì, quello. No, quello... E tra l'altro posso dire che ho molto condiviso sul, Poi, okay, sul tema dei minori. Tanti tanti tanti tanti, però ha un monopolio in particolare sui certo. centri anche di accoglienza che poi sono loro che arrivano per primi ai fondi scusate, che è, che è esagerato eh. e che arrivano per primi ai fondi eh, dicono sempre loro un come eh. dire no, anche eh, di presenza laica dell'istituzione e dei cittadini ho oh, finito però per dire che Riguarda i fondi, io non posso parlare per il comune perché naturalmente non, non ho visione a livello comunale, però posso parlare per quello che riguarda il mio di municipio e per quello che riguarda le politiche sociali di cui sono assessore qui al municipio. I nostri fondi non sono stati tagliati rispetto a quelli del 2016, anzi sono stati... Che riguardavano per quanto riguarda nello specifico il mio municipio e le di perché rischiavamo di andare in debito un po' di bilancio per queste emergenze. Devo dire che abbiamo lavorato con un'aura a stretto contatto e siamo riusciti ad aumentare a uh, coprire il servizio fino al 31 dicembre. Questi sono gli unici fondi di cui noi eravamo scoperti, perché poi ci siamo quindi anche su un'intervista. variazioni erano state richieste necessarie per chi aveva i servizi che erano a rischio di chiusura. Noi non li avevamo, avevamo soltanto l'esigenza delle case familiari. Nel bilancio adesso del 2017 abbiamo visto i fondi vecchi più la variazione di bilancio aggiuntiva. Quindi ehm, abbiamo avuto un po' di risultati per quanto riguarda i fondi vincolati vero, che sono quelli che non decidono dalla regione, ma dal comune abbiamo visto confermato esattamente lo stesso budget del 2016 più le variazioni di bilancio. Io non, non dico che è sbagliato quello che voi state dicendo in questo momento, io vi sto dicendo ciò che è visto il mio bilancio di questo municipio, perché sono abituata a dire le cose che vedo e eh, mi sembrava giusto, almeno per il sesto, dire che noi abbiamo aggiunto Più le varie zone, comunque stiamo lavorando bene e che avverranno in seguito insomma questo era vera. Eh, posso solo dire una cosa, perché l'impegnato su 242 milioni stanziati, l'anno scorso è stato 183, probabilmente sono soldi che sono alzati, cioè da 183 a 2,42 e quindi sono stati rifaciti in base alle... Il io non so, io so che su milioni di municipi i lavori lo che bisogna fare sono tanti, tra cui anche un ulterioraggio di quella che è la gestione, noi abbiamo distribuito eh. anche tre anni, ci hanno generato, no, meglio così. No, eh, meglio siamo stati già dispersi, sì. cioè anche la mia sì consiglia. Che, che non bastano mai, questo sia ben che lo si anche all'assessore non bastano, però non abbiamo autorità i tardi. Questo mi dispiaceva, se passava perché sul sesto municipio, dei tagli non ci sono tutta, certo, il mio, il mio municipio avrebbe bisogno di risorse aggiuntive, e io prima andrò a chiedere insieme con l'assessore a e ne, ne, ne, nei sedi e nelle, nei tempi adeguati, per poter abbattere maggiormente le liste d'attesa e quant'altro. Però un taglio non, non ne ho uniti. Una leggera, minima riduzione l'ho sui vincolati, più approfondita su quel territorio perché questo è un territorio dove dalla lingua alla capacità di insediamento alla capacità anche di supporto del territorio stesso possono essere anche cose che vengono poi tranquillamente spese no no no no, lo dico perché anche siamo esattamente in linea ma i dati stessi del municipio sono importanti giustamente ad oggi non sono, sono io la prima a richiedervi costantemente ai nostri uffici anche attraverso il segretariato sociale no? che voi sapete che è il primo di questo. quindi ci muoviamo in linea su questo anche perché non si può parlare di un piano sociale se non si parte dall'analisi del fatto di bisogno questo è chiaro quello verrà fatto poi nei singoli municipi ognuno come dicevamo calerà poi nel suo di contesto perché eh, Roma è grande, il municipio è a sé stante, quindi noi non partiremo se non dall'analisi del fabbisogno reale ad oggi e per arrivare a quello si è accordato no, no, no, su questo non posso che condividere l'intervento. Il parte dei dati è proprio il nostro segretariato sociale che è la prima forma di, il prima livello di base di accoglienza che noi, il primo livello ma siamo in contatto con l'asla, vedremo l'asla a fine febbraio con i delegati del, individuati dal sindaco proprio per i rapporti con l'asla perché quella è un'altra fonte di dati per noi, ci sono i due grandi pronti soccorsi che abbiamo, il PTV e il Policlinico Cassino noi per prima dobbiamo lavorare in rete, questo deve essere medicina solitaria cioè lavoreremo in tal senso, anzi con supporto anche di quei Tutti, risulti, voi utili perché voi siete in possesso di un'altra parte di dati che possiamo tranquillamente condividere, no? Se posso farvi un inciso solo su questa questione delle risorse che è necessario quello che abbiamo fatto è, che oh. Lo studiamo, è, una una è faccio un inciso sulle risorse <ride> <ride> allora in questo bilancio quello che abbiamo fatto Francesca abbiamo consolidato le due variazioni di bilancio autunnali, quindi abbiamo consolidato tutti i soldi che erano stati previsti dalla gestione commissariale più le due variazioni, quindi siamo a più 28 milioni di euro per gli municipi, quindi questa è stata la parte fondamentale. Siamo andati a ricercare tutti quei fondi vincolati che non erano... Quindi vi trovate questi che vogliamo adesso utilizzare perché parte del problema è anche utilizzare tutti i fondi a disposizione per il sociale, non è stato fatto così negli anni passati. Poi ci saranno, vi posso annunciare, delle variazioni di bilancio in positivo perché stiamo rispondendo ai bandi dei vari ministeri e anche delle regioni, quindi noi stiamo facendo anche una scelta di andare proprio a cercarci dei fondi aggiuntivi insomma, per il sociale. Quindi questa è la gli interventi a me risultano finiti, non so se qualcun altro vuole intervenire può farlo prego eh, sono Alessia De Teresi della Comunità di Sant'Egidio volevo aggiungere una descrizione a quello che è stato già detto mi sembra che il discorso sui minori eh, io direi che la maggior parte dei minori stranieri che stanno su questo territorio in realtà sono figli di persone straniere, ma la maggior parte sono nati in Italia. E in un quartiere, vi faccio solo l'esempio qui a Torbella Monaca, che c'è il 15% della dispersione scolastica che è composto dagli italiani. E grazie alla presenza, cioè per dire la risorsa anche che diverse classi nelle nostre scuole Qui a Torbella Monaca, parlo delle classi elementari che per esempio quest'anno, nell'anno 2016-2017, si sono formate anche per la presenza di questi bambini che vengono erroneamente chiamati stranieri perché sono italiani, a tutti gli effetti. Come dicono alcuni di loro che vanno alla nostra Scuola della Pace, qui studiano l'Arteologia, ma io... Madre, la pasta asciutta e parlo romano. Cioè noi dobbiamo renderci conto di una realtà bella che varia, cioè se no sembra... forse gli altri si sono integrati più di quello che noi pensiamo. Siamo noi che dobbiamo eh, adattarci alla storia dei tempi perché la storia ci ha preceduto e noi stiamo qui, no? E sono bambini che diventano anche cioè, loro un modello per gli altri per continuare a studiare. Cioè, noi lo vediamo alla nostra scuola da pace. Cioè, anche loro che si trovano perché vedono che non è vero che gli altri sono così diversi, che i, loro figli, che i figli dei cosiddetti stranieri sono più italiani anni loro. E, a partire dal discorso culturale della scuola, eccetera, poi si creano quelle gambe e quelle, quelle reti che fanno sì che in un quartiere come questo non ci sia un'esplosione perché viviamo anche in un tempo in cui eh, la televisione parlo solo della televisione perché quella che qui viene più seguita rispetto al giornale ogni sera non manca di fare un programma contro cioè c'è una propaganda eh, razzista, di, che non, non dice la perché credo che tutti abbiate visto lo scorso inverno il programma su Torbella Monaca Tor, e Torre Angela, la presenza degli stranieri, che era una specie di attentato terroristico psicologico a chiunque lo guardasse, diciamo, pure a quello di noi più motivato. Adesso io penso che questa risorsa ho utilizzata. Lei ha parlato del pronto soccorso, io lavoro al pronto soccorso di Tor Vergata e le dico che spesso uno dei grandi problemi per un pronto soccorso così grande è che mancano i mediatori culturali e linguistici. Noi abbiamo il problema di persone che arrivano anche nei centri di accoglienza, eccetera, che hanno bisogno di essere visitati d'urgenza al pronto soccorso e io spesso sono costretta al pronto soccorso cosa chiamare amici la voliera di libri che trovando comunità che titolo che parlano di eh, eccetera, cedera e traducono al telefono alla dottoressa appunto socco potrei cercare la dottoressa una posizione che andava e c'era normativa e nessuno aveva allora cioè, secondo me dobbiamo fare dei collegamenti, trovare delle risorse, non è un problema buonista perché sennò sembra certe volte che noi siamo così buoni che permettiamo anche agli stranieri di integrarsi e di venire nelle nostre scuole. Cioè, noi chiudiamo le classi e i nostri insegnanti, ma la casa. Ci sono i a Torbella Monaca Vecchia, cioè, ci sono classi intere composte. No, cioè, noi dobbiamo. Provare, non dobbiamo, secondo me, né avere paura di dire quali sono i problemi, però metterli insieme alle risorse e fare una lettura oggettiva, perché se sennò qui oscilliamo dal fatto che è bellissimo e va tutto bene, al fatto che è tutto orrendo e c'è solo il razzismo. Cioè, se, se dobbiamo fare un piano di lavoro, dobbiamo vedere tutti e due. Noi siamo in archeologia, abbiamo invitato spesso, anche qui il municipio eh, a venire a vedere anche perché oggi il titolo di oggi era parlava di modelli io credo che tutti noi qui lavoriamo a vario titolo non vale volontariato c'è cioè chi è più cioè, cioè, e in realtà siamo un mondo complesso e articolato che poi si intreccia perché penso che una delle cose che noi abbiamo fatto è stato provare ad andare in alcuni di questi centri, anche per dire, guardate, noi ci siamo, qualsiasi cosa possiamo metterci in contatto, c'è la Scuola di Lingua e Cultura Italiana, eh, perché c'è una complessità eh, di questa periferia che però è anche un grande forza. cioè voglio dire, è anche, eh, che non è l'animo buono, però è anche mettere insieme le cose e aiutarsi in questo senso. No, lo dico perché oggi mi sembra che hanno detto tante cose anche interessanti ma non è che stiamo qua solo per dire io faccio questo, l'altro fa quella. Ok, che cosa però vogliamo fare con questa popolazione? Che sono nuovi europei? Prima non si sentiva, ma la mia collega che ha parlato prima ha parlato di nuovi europei, questa è la storia. E abbiamo dei bambini che sono al piano titolo italiano italiani, Cosa vogliamo farne? Cioè come ci colleghiamo, come lavoriamo insieme? Anche per il futuro, perché non è solo trovare risorse economiche, ma anche di risorse proprio umane, fattive. E volevo anche dire l'ultima cosa, noi abbiamo in un municipio, in questa realtà complessa, dove io accompagno gente a chiedere l'asilo, la residenza, quello che è, e spesso l'operatore ha detto all'ufficio, non, non pretendo che parli l'inglese, non mi interessa la lingua straniera, mi porto io il traduttore, però che un minimo sappia della legge nuova, di che cosa deve cercare il computer, eccetera, sì. Allora, perché non, fa, non promuoviamo la formazione del personale in questi municipi Adottare che hanno questa presenza così articolata? No, perché poi il problema non è l'operatore, cioè il problema non è con l'operatore che non ascolta, è dare uno strumento all'operatore che gli spiega oggi la legge è questa, per cercare la residenza è questa, per cercare, perché noi siamo arrivati al punto alcune volte di mettere con la mia collega al computer e di dire guardi, lo faccio io poi, così, cioè perché non facciamo una formazione? Noi adesso abbiamo conosciuto due obiettivi per quanto riguarda il personale. Il primo è farla arrivare, nel senso che stiamo un pochino sotto con i numeri, soprattutto abbiamo dei settori in difficoltà, tra cui l'anagrafico è proprio uno di quei settori. Quindi abbiamo proprio incontrato la, il dirigente al personale per chiedere della, delle risorse aggiuntive qui alla, al municipio. Poi la formazione, abbiamo parlato con gli uffici del, del Dipartimento. Cioè, a me piace molto l'incontro di oggi perché poi le difficoltà che nascono o comunque le domande che si pongono eh, alcune sono nuove, altre sono in sinergia quindi abbiamo un doppio check, un doppio riscontro su quella che è la realtà del, del municipio no? perché eh, stando noi molto presenti sul, sul territorio eh, le, le vediamo per prime e poi dopo parlare con voi e vedere che anche voi avete le nostre stesse percezioni che per esempio... L'anagrafico va potenziato, ma quello è un cruccio che già il direttore apicale del municipio eh, tutte le mattine sta facendo richieste, perché eh, se dobbiamo lavorare con le residenze e quant'altro dobbiamo stare al passo con i tempi, arriveranno dei computer nuovi, anche quello per esempio è una, un aspetto importante, no? siamo in attesa di una nuova dotazione di tipo informatico, quindi è, è un doppio riscontro per me vi ringrazio no? perché poi uno si chiede sempre se sta andando nella giusta direzione allora se io percepisco la necessità di chiedere un pc e voi la riscontrate con me allora evidentemente sto andando, ma quello del pc è un esempio banale no? quindi mh, da, da oggi io vedo che stiamo andando nella, nella giusta rotta, no? ma possiamo sempre migliorare, ecco. questa è un po' la chiusura per quanto riguarda, riguarda me poi lascio la parola all'Aula che e' qui è stato un momento di incontro, non, ci siamo a, no, non abbiamo ascoltato tutti, ma io tanto, cioè molti di voi già ho avuto modo di, di conoscerli, si, si è già iniziato un percorso insieme e si porterà avanti questo, questo percorso. No? Non, non crediamo assolutamente che questi momenti siano esaustivi e risolutivi rispetto alle problematiche, perché sappiamo tutti che poi abbiamo una, una quotidianità a cui rispondere. No? Allora, la qualità è importante ed è segno secondo me quello di integrazione reale poi alla fine no? vivere bene eh, nel, nel posto dove si sta no? e quindi da qui poi, poi parte una serie di, di riflessioni che faremo anche in altre sedi noi no? anche con incontri più ristretti o più allargati insomma questo è, è il minimo quindi vi ringrazio innanzitutto di essere venuti e di aver portato le vostre esperienze di averci conformato, confermato alcune riflessioni e aperto ad altre, no? per esempio quello delle badanti, io mi, lo ringrazio, era una cosa su cui non, non avevo mai puntato l'attenzione, invece è un, è un modo di vedere il, la, la questione altro ma che è molto molto importante, ma come l'intervento del Signore ce ne sono stati tanti altri, quindi, è stato un piacere per me ospitarvi e voi qui trovate sempre le porte aperte per un confronto su qualsiasi tipo di tematica, partendo dalle commissioni ma anche dal, dal mio ufficio che è a vostra disposizione. insomma. Vi ringrazio ancora e lascio la parola a... Signore Facciamo. Se di... una cosa sono una cosa velocissima okay. perché. <ride> <ride> <ride> Per radio ho sentito che c'è il problema della terza naturalizzazione della perché pure qui il signore mi ricordo che c'è la legge, cioè eh, il diritto alla disezza, eh, una legge del 45, quindi da 45 ad oggi ecco, sono passati circa 60 anni, quindi la realtà bisogna affrontarla poi in questi anni. dobbiamo andare alle 5 sede, io a San me dopo bisogna continuare con un certo modo nuovo, no? Eh, nelle spalle, allora buonasera, mi trovo a parlare un po', e buonasera a tutti e grazie veramente, sono d'accordo con quello che diceva Francesca, ciao l'invito è eh, sia a continuare a diciamo, fare questi incontri cittadini ma poi ogni municipio evidentemente per la perché noi stiamo appunto programmando e diciamo, siamo tornando a programmare dopo 13 anni e non è semplice, non un esercizio semplice per fare che la è venuto prima insomma, si è stato un lavoro che Partisse proprio dall'ascolto di chi opera sui territori e quindi anche per questo la scelta di andare un municipio per un municipio e l'ascolto anche dei cittadini, delle cittadine dirette, insomma, quindi sono aperti questi incontri appunto sia alle associazioni che ai cittadini. E dico perché noi sappiamo che per cambiare diciamo attuale dei diritti da comuni molto chiaramente noi dobbiamo cambiare le norme. No? partire dall'attuazione puntuale di quello che, che ci dicono anche le convenzioni internazionali che sono diventate poi legge no? per il nostro Stato, quindi sono delle, sono, siamo obbligati ad attuarli. Dobbiamo cambiare anche le politiche e, e qui sappiamo quanto sia importante perché quello che affrontiamo oggi è un fenomeno in continua evoluzione, quindi non possiamo affrontarlo come lo affrontavamo ad esempio 13 anni fa, 20 anni fa, ma dobbiamo noi stessi sempre no? E in, in qualche modo aggiornare e verificare l'efficacia dei nostri interventi ma poi dobbiamo cambiare anche le prassi operative questo è venuto fuori molto chiaramente dal discorso dell'ufficio anagrafico no, che diceva nell'ultimo nell intervento quindi dalla formazione delle persone che a diverso titolo sono coinvolti nell'accoglienza diciamo in senso lato in questo momento al cuore della quale ci portava l'attenzione e l'esperienza fatta in quinto municipio, quanto magari perdiamo anche delle esperienze che funzionano e che lasciamo un po' per strada con progettualità che finiscono e, e dobbiamo entrare proprio nei dettagli, questo è un aspetto fondamentale per farvi un esempio, noi siamo partiti dal, dal modulo quest'anno dell'iscrizione alle cioè un classico sempre in modo può sembrare una banale, ho fatto magari il singolo di qualità, ma non è fatto a tempo per tutti i moduli, ad esempio di Roma Capitale. Questo è, è un esempio, se volete, anche molto semplice, però siccome come veramente attuare una cultura dell'accoglienza, noi dobbiamo entrare molto, molto nei dettagli. Allora, per entrare nei dettagli, noi abbiamo dato questo titolo, che avete notato, modelli di inclusione delle persone di origine straniera, perché poi i eh, e noi sappiamo che e anche da insomma, eh, quanto i vostri interventi oggi è stato evidente come parliamo di situazioni molto diverse tra loro che allora c'è un problema diciamo, rispetto proprio al tema del razzismo che veniva quindi dobbiamo fare un'attenzione ai termini perché siamo la deriva eh, dietro l'argolo di, di, di no noi per anni abbiamo parlato di extracomunità, cioè di quanto più lontano che lontana. Ora non è questa la sede, ma insomma, è molto interessante anche vedere l'evoluzione, no? il modo di, di chiamare insomma, questi, queste persone. Dall'altro noi abbiamo bisogno anche proprio di entrare molto nel dettaglio. Io ero molto d'accordo con, con il richiamo fatto ai dati, la necessità di approfondire, perché noi non possiamo essere superficiali, o non possiamo più essere superficiali, perché sappiamo a che cosa porta la, la, la, questa superficialità. porta poi alla possibilità magari per singole persone, singole associazioni, diventarsi anche attività molto significative, lodevoli no? e meritorie, ma non portano a dare delle risposte di sistema, delle risposte per tutti, delle risposte che siano in primis, secondo me, in carico all'amministrazione, in questo caso all'amministrazione. capire esattamente a chi stiamo se stiamo delle badati, se ci stiamo rivolgendo a delle persone arrivate, se ci stiamo rivolgendo a delle persone che sono nate qui, se ci stiamo rivolgendo a delle persone che hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiati, a delle persone che vogliono soltanto transitare e ritagliare la risposta a seconda de de delle persone alle quali facciamo riferimento. prima di tutto, questo aspetto secondo me è una fase di programmazione fondamentale. Poi siamo rivolgendo dei millenni, voi l'avete ricordato, l'importanza per esempio, questo tutti gli studi lo dimostrano, come il fatto in Italia per fortuna tu puoi essere anche regolare come adulto, quando tuo figlio va a scuola, tua figlia va a scuola, questo è un elemento fondamentale in Italia e sappiamo quanto la scuola sia importante proprio per emergere poi dall'indicazione abitanti famiglie di origine straniera quindi la scuola è importante ovviamente per i ragazzini stessi ma poi per l'intero nucleo familiare e per tutta la rete questo, per questo sulla scuola bisognerebbe veramente essere molto più efficace sull'inclusione sappiamo degli adulti chiaramente no, l'intervento che c'è stato voi lo vedete tutti noi viviamo sui territori ma queste sono le realtà che le troviamo, cioè, noi a Roma abbiamo più di 100 immobili che sono lasciati, negli anni sono stati occupati soprattutto da stranieri non soltanto, quindi da persone che in questo momento erano personalmente la casa, pensano anche di aver maturato lì, cioè delle elezioni che lasciano uno stato di illegalità per anni, generi anche un certo tipo di risposta no? dalle persone, dagli occupanti stessi, quindi c'è un problema molto serio di come, come facciamo a ritornare alla legalità in questa città che ha tanto tollerato, tanta illegalità a tutti i livelli. No, a San Basilio in cui abbiamo rischiato di far diventare razzista un quartiere perché un condominio a un certo punto non aveva fatto entrare una famiglia marocchina che aveva avuto diritto appunto, ad una casa popolare perché aveva fatto domanda era andata dentro e aveva tutto il diritto allora lì la, la, il rischio poi in, in, in delle guerre cosiddette, non scusate lo dico male, ma insomma tra poveri è, è, è veramente quello che noi dobbiamo ma Ascoltare, e poi, guardate, anche oggi, se avete visto, abbiamo annunciato questa cosa: ci sono cittadini che dicono e voi occupate degli stranieri e degli italiani non vi occupate, questo lo un cioè qui noi non dobbiamo contrapporre i diritti degli italiani da quelli degli stranieri rispetto a quelli degli stranieri, dobbiamo fare un ragionamento in cui un modello di inclusione, un modello che va bene per tutti, noi lo diciamo sempre quando noi riusciamo a garantire i diritti ai più saggiti e in molti casi, come ben sapete persone di origine straniera sul nostro territorio sono fragili per la situazione che si trovano a vivere, quando garantiamo noi i diritti? Abbiamo già garantito quello di tutti gli altri, significa perché abbiamo un modello che attenta appunto a non lasciare indietro nessuno, italiano o straniero che sia, questa è una sfida veramente politica e culturale. C'è il tema poi appunto, secondo me, del, eh, de, de, de, dei numeri sostenibili, questa è una questione molto... Seria. è una questione che va a livello nazionale, regionale e poi locale, cioè per avere un'accoglienza di qualità rispetto veramente a chi è ora, no? E, e garantirla a chi è già vive sul territorio, noi dobbiamo avere dei numeri che siano sostenibili. Questa è la battaglia che noi stiamo facendo anche con del governo, con il Ministero dell'interno, spiegando che noi vorremmo, grazie poi al lavoro in qualificare i nostri aiuti di intervento inter inter inter per l'accoglienza. Per questo momento si è lucrato sul dare eh, appunto un tetto e del cibo e voglio dire mafia capitale non è eh, l'altro ieri, è ieri e dobbiamo anche oggi ancora farci i conti purtroppo perché è un sistema culturale, non è soltanto un sistema criminoso evidentemente, che ha, che ha consentito comunque appunto di lucrare proprio sulle situazioni di, man, di maggiore svantaggio, quindi questa è una riflessione che noi dobbiamo continuare a fare quotidianamente, come sia stato possibile tutto questo, come sia stato tollerato tutto questo da tanti soggetti che c'erano, non, non hanno avuto chiaramente parte su, sugli aspetti penali, ma dal punto di vista politico e culturale è molto importante fare questa riflessione, perché in questi ambiti... Che mafia eh, capitale ha speculato in questi ambiti, non su altri. Quindi c'è un tema, secondo me, sul quale dovremmo continuare a riflettere per, gli aspetti, appunto, ehm, per, per capire appunto, come, come cambiare proprio il, il quadro di riferimento. I dati, questo è fondamentale, noi stiamo chiedendo la collaborazione, questo per tutto il piano sociale cittadino, perché i dati che abbiamo non sono eh, sufficienti per programmare perché noi vorremmo avere, e l'abbiamo messo nella memoria di giunta che abbiamo poi approvato e che in qualche modo da, ha dato in lato questo percorso per la stesura del piano sociale cittadino abbiamo da, detto chiaramente vogliamo un orientamento ai risultati cioè non ci interessa soltanto fare le cose ma anche parlare di fatto sui e per farlo, appunto, giustamente lei ricordava, dobbiamo avere degli indicatori degli indicatori validi, se no appunto vorremmo noi cioè, dare... Come dire, dare dignità e importanza alle politiche sociali significa anche restituire una scientificità alle politiche sociali. Quindi stiamo chiedendo la collaborazione alle università di Roma e alle scienze di scienza per fare bene il lavoro sui dati molto nel dettaglio, avere anche dati disaggregati per cibo, eh. eh. eh. anche andrà in cibo, per certi esempi di comunicazione, chiaro che quello è il loro di siccome il un turistico, un cioè tu eh. di cioè, allora. capire esattamente cosa stiamo andando, no? E questo è l'altro aspetto, secondo me, molto importante, ma come dicevo prima, il bilancio va letto anche nel, nell'incontro che abbiamo fatto eh, la settimana scorsa, eh, c'era appunto, è mm. stato un intervento che ha detto, se alla lotteria. Il problema, secondo me, io lo vedo, è che ci sono risorse che, che, non, sono, che non vengono né trovate e potrebbero invece essere attivate né appunto utilizzate. Quindi c'è una grandissima potenzialità in, in questa fase di programmazione che noi possiamo avere. Allora, io andrò poi per punti perché chiaramente non vorrei rubarvi molto tempo. Noi chiaramente adesso abbiamo preso nota di tutti questi interventi. Voi potrei continuare, anche voi, anche altri, a contribuire perché noi stiamo soprattutto raccogliendo delle buone prassi, faccio riferimento anche a, a singole esperienze che sono state qua rappresentate, perché l'idea è un po' quella di capire magari delle, delle singole associazioni o appunto istituzioni in rete, no? l'esempio che faceva per la scolarizzazione, l'altro no? esempio no? di queste, eh, questo creare dei legami no? sociali diretti tra le persone. Cioè, noi vorremmo in qualche modo analizzare delle buone prassi per capire come possiamo eh, inserirle poi nella programmazione quindi metterle un po' a sistema ci sono tante iniziative che stanno funzionando e che però magari rimangono sui territori, non vengono studiate non vengono condivise, questa è un'altra parte importante della ricchezza che noi lavorando in rete possiamo eh, diciamo, utilizzare. Allora rispetto al modello di inclusione innanzitutto voi l'avete detto no? cioè questa, L'accoglienza deve essere un'accoglienza diffusa sul territorio. Noi stiamo finendo, manca la parte, quindi vorrei essere accompagnati. Un'analisi, poi la presenteremo a tutti i rinviati, per tutti gli invitati che vorrebbero partecipare. E stiamo realizzando proprio un'analisi anche con una geolocalizzazione di tutti i luoghi dell'accoglienza su Roma. Questo sia diciamo, quelli che dipendono direttamente da Roma Capitale, ma come sapete per, la per, per le persone di origine straniere ci sono anche dei centri che dipendono direttamente ad esempio dal Ministero dell'Interno, quindi eh, complessivamente. Si scopre già dai, dai primi dati che abbiamo che chiaramente questo quadrante qua, come anche ricordato, no? allora anche lì avere un'accoglienza un più diffusa sul territorio cittadino aiuta anche sia per le persone accolte che per i cittadini che già abitano in quei quartieri, in quei municipi a rendere tutto più sostenibile proprio per qualificare meglio questa accoglienza. Poi sicuramente è, è questa uscita è stata faticosissima non so se è andata via la signora dello, dello GL, però sul tema, dei migranti, ah ecco, no le dire, sul tema dei migranti transitanti è stato uno dei, dei primi temi chiaramente che abbiamo affrontato, perché come salvo a, a luglio ancora c'erano queste persone in strada, no? perché il centro Baobab era già stato chiuso a metà del dicembre del 2015 e i migranti venivano ospitati in, in, in strada. Noi abbiamo fatto un grande lavoro lì, sia di, ehm, insieme alla prefettura per fare in modo che tutte le persone che erano già accolte nei posti di Roma Capitale destinate ai grandi transitanti che quindi sono, come lei ben sa, una tipologia particolare di migranti, migranti che vogliono continuare il viaggio, non vogliono appunto, rimanere sul nostro territorio. Quindi anche lì il modello va ripensato e tagliato su, una, su queste caratteristiche particolari, quindi tu, di fare in modo che tutti invece appunto quelli che stavano nei posti per i migranti transitanti, così detti, eh, che però avevano in realtà aderito alla relocation, hanno diritto a stare nei posti di esterno dell'interno quindi a per, per, per permettere l'accoglienza dei migranti transitanti. Quindi in questo momento io le segnalo tra l'altro che, che eh, noi eh, i dati ce li abbiamo ogni giorno perché c'è la sala operativa sociale che è attiva e che offre molto spesso l'accoglienza, quindi noi abbiamo aumentato i costi questa settimana altri 50 posti anche all'interno del piano freddo, però molto spesso non vengono accorti questi ultimamente proprio, non vengono accorti questa offerta perché appunto preferiscono stare in altre situazioni, io lì lo dico perché noi dovremmo fare una riflessione molto seria e come ben sa noi stiamo lavorando anche con le organizzazioni e le istituzioni che hanno lavorato su questo. Sì, sì, sì, ci siamo incontrati ieri, quindi c'è un, un dialogo proprio perché eh, appunto è importante capire anche come noi non creiamo delle situazioni anche lì di illegalità, no? e, e, ma soprattutto dal punto di vista della tutela di queste persone loro devono sapere perché ogni volta che venivano fatte delle attività di identificazione tante, uh, uh, via Cuba, tante delle persone che stavano in strada erano persone già corte del sistema magari che stavano in uno strarra no? o ne, appunto, dal, nel sistema del Ministero dell'interno e che preferivano stare lì e non, so, non so quante di loro e questa era anche la nostra preoccupazione che rischiavano di perdere il diritto no? all'accoglienza altrove è quindi il fenomeno è molto complesso e va letto con grande attenzione evitando delle strumentalizzazioni insomma per cui noi adesso stiamo garantendo dei posti stabilmente ai grandi trascinanti all'interno del sistema di accoglienza di Roma Capitale perché non lo vogliamo considerare un fenomeno emergenziale perché se abbiamo una capitale come Roma all'interno di un paese europeo Tutto il tema del servizio, come ricordato, questo è un aspetto fondamentale, cioè i nostri servizi, che diceva il pronto soccorso, il mediatore al telefono, il problema dell'ufficio anagrafico. Allora io qui lo dico chiaramente perché noi stiamo finendo, appunto stiamo lavorando molto anche con gli assessori municipali, tanti sono anche qua presenti e vi ringrazio ad una delibera per le presidenze fittizie che sapete che è essere fondamentale, quindi siamo arrivati alle battute finali. Allora anche lì è molto All'allelamento a questo noi stiamo prevedendo un, un termine commerciale, eh, come veniva ricordato anche no? gli uffici anagrafici, anche perché noi secondo me dobbiamo anche evitare il fatto che siano le associazioni nel vuoto lasciato negli anni appunto dal pubblico a sostituirsi, cioè le associazioni in questo momento possono tornare no? piano piano a svolgere il loro ruolo principale, non a sostituirsi in questo caso all'amministrazione capitolina così come, vi facevo l'esempio del... Eh, del dell'iscrizione, quello che è stata appunto adesso eh, si sono chiuse il 6 febbraio le iscrizioni alle scuole d'infanzia, ma anche per tutti gli altri servizi secondo me è importante fare una riflessione su come noi le rendiamo più accessibili e allora eh, parleremo, spero di rivederla prossimamente della, della questione Rock Sit e Camminanti, però, sì, però io, appunto, è un tema chiave, noi non dobbiamo creare dei servizi speciali, ma dobbiamo creare dei conti che consentano a questi dell'accesso ai servizi quando appunto le guardi hanno diritto. Poi ecco, secondo me il cambiamento fondamentale, e l'avete detto, lo dico con parole diverse, sono molto d'accordo, è proprio il cambiamento di ottica, cioè considerare queste persone, no? si diceva che questo è un cambiamento che diventano formatori di formatori loro fanno lo stesso un'attività di mediazione che magari sono anche molto più efficaci in questa azione cioè possiamo anche da altri paesi imparare no? e possiamo anche diciamo, mettere a sistema dei meccanismi ma se cambiamo approccio rispetto a loro noi per esempio per darvi un esempio concreto stiamo adesso chiudendo un protocollo con la prefettura perché c'era una circolare del 2014 che Consente ai richiedenti asilo di svolgere attività di volontariato sul territorio. Questa circolare su Roma non è stata attuata, quindi con la Prefettura abbiamo trovato l'accordo e quindi all'interno tra l'altro adesso del nuovo bando Sprarre in particolare ci sarà anche questa possibilità. E, e tra l'altro, dato che, che la circolare prevede che sia fatta attraverso associazioni di volontariato, queste sono veramente delle. delle vorrà poter mettersi a disposizione del territorio. Questo è un modo di creare no, legami sociali, perché guardate che il problema appunto di vedervi in strada come dicono tanti cittadini romani è no? che appunto, fa scociare anche a forme di potenziale razzismo, intolleranza, eccetera. È un problema per i cittadini romani ma è un problema anche per queste persone che non hanno la possibilità di avere un'occupazione quotidiana e chiunque di noi abbia avuto esperienza negli anni di attività con appunto, migranti sa bene quanto sia è ma come va per tutti noi dare un senso alla nostra quotidianità e sentirci utili in cui viviamo cambiamento, se no capisco anche il senso di uno dei primi interventi che noi dobbiamo fare, cambiare proprio ottica, se volete le possiamo considerare risorse, se ci piace questa no? però considerarle prima di tutto persone, quindi no, avere un modello che sia a 360 gradi per la loro eh, accoglienza, così come tutto il tema del scambio, delle attività culturali cioè su Roma c'è pochino rispetto alle tante comunità che, che sono presenti, dal punto di vista dello cambio culturale, del processo della del progetti di convenienza, la possibilità di fare attività artistica insieme, di inventarci i luoghi di cultura realmente, no? il metissaggio e quant'altro, c'è pochissimo in realtà. E noi sappiamo quando invece lo cambio culturale sia importantissimo anche per la stessa inclusione sociale e poi per i diritti. E poi chiaramente c'è un lavoro da fare con le istituzioni, per mezzo e quagione per i soldi, lo dico per altri lo eh, per i soldi ma anche invece poi appunto per le attività, perché anche la regione stessa, come sapere, sta facendo un percorso per, per la programmazione in ambito sociale, quindi anche per avere delle politiche regionali che eh, diciamo che siano lì con questo tipo di indicazioni. Chiaramente con la prefettura, con la questura, c'è tantissimo, voi lo sapete, chiunque lavori con i migranti sa quanto sia importante trovare una rete poi istituzionale che, che sappia parlare una stessa lingua realmente. Il lavoro con le associazioni. E guardate qui è mancata, lo dicevate con parole diverse, una regia pubblica anche a livello territoriale perché magari ci sono tante realtà associative che, che duplicano no? gli interventi che uno non sa che cosa viene fatto, c'è cioè, tantissimo questo allora immaginare invece una regia a livello municipale che metta insieme l'amministrazione con quello che fanno il privato sociale, l'associazionismo, le organizzazioni, tante organizzazioni anche internazionali agiscono mm. sui nostri territori. Tutto questo ci permette di creare delle sinergie. Noi per esempio adesso lo faremo sperimentalmente proprio su un'area che fino a sono arrivati, dovevano aspettare la possibilità di essere accolti all'interno dei commissariati perché i numeri in certi momenti sono ingestibili quindi abbiamo fatto tutta un'azione con la Regione grazie alla Prefettura, grazie ai fondi, appunto alle economie dei fondi del, del Giubileo per raddoppiare la possibilità del centro di primissima con dei minori dei non accompagnati perché dobbiamo avere anche dei servizi che siano appunto, adeguati e rispetto ai numeri. Noi adesso andiamo avanti con questo percorso, diciamo, non è un percorso semplice, come, come sapete diciamo, poi anche confrontarci direttamente secondo me è paradossalmente una novità, ho capito anche in questa città, diciamo, fuori dalla stagione elettorale, cioè continuare diciamo, a impegnarsi per avere un confronto diretto con i cittadini io credo che sia una parte fondamentale. Stiamo incontrando tantissimo anche le associazioni, Stiamo lavorando anche con le istituzioni perché guardate che a Roma cioè noi, cioè possiamo farcela soltanto se lavoriamo insieme. Poi ognuno ha le proprie responsabilità con dei ruoli anche molto precisi, ma è fondamentale lavorare insieme perché le questioni sono enormi. Noi giovedì appunto incontreremo queste persone, poi appunto il municipio aveva molto lavorato il giorno anche dello scontro con queste persone, ma come vi dicevo all'inizio il ritorno alla legalità che è un cammino non è un cammino molto semplice. È abbastanza complesso e, e, e abbiamo veramente bisogno di una scelta di campo, direi, in questo momento, da parte di tutti e di tutte. Grazie.